We'll be Ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Gianni, siamo appena tornati dalle vacanze e c'è già una super novità. Eh sì, abbiamo i nuovi personaggi da 8 cm e io ho Iridium, ho Vulcan e Oriol. Io Seskel, Sesken, Icalos e Iroch. E Giada, apriamoli subito così ci giochiamo. Ottima idea. Wow Giada, mi piacciono le tue immagini, sei sempre bravissima Guarda come sono belli wow, i Johnny. Guarda Vulcan, lo adoro, guarda che bello, lancia tutti i suoi poteri così <ride> Invece guarda Seskel com'è bello e, è... e, e sembra fortissimo eh, Lui è cattivello, eh, lui è cattivello eh, Lo so, lo so Orion ti spara la sua freccia, guarda eh? E Icalos risponde eh, scusi, Giada, Giada, scusami, mi è venuta in mente una cosa A furia di giocare mi è venuta voglia di sfidarti, ecco Sai cosa ti dico? Accetti la sfida? Che accetto la sfida. Dai, chissà dove è andato Johnny. Prima mi chiede la sfida e poi non si presenta, Johnny. Eccomi, Giada, scusami. No, oh, stavo... eccoti finalmente. E eh, stavo guardando il nostro gourmet show su Panini Magazine, no? No, che bello. Eh sì, ah, in edicola, bambini, troviamo. Ricordiamolo, questa bellissima pistoletta che spara tutti i proiettili Per combattere con i vostri amici Esatto, mm. e c'è il nostro Gourmiti Magazine, bellissimo Sempre, sì, sempre. con tantissimi disegni da colorare, poster, un sacco di cose da fare C'è il poster di Alfa eh. mi raccomando correte in edicola mm. Però Johnny, mi hai chiesto di sfidarti E quindi è giunto un momento Ah, è vero la nuova wave, brava. Sì, sono Gianna. davvero bellissimi. Sì, non vedo l'ora di aprirli e scoprirli tutti, perché elenchiamoli, dai, vediamo chi abbiamo, chi troviamo. Allora, c'è Lord Helios, Orion che non può mai mancare. Seth, che è il cattivo. Vulcan, Irok. Iridium, Iridium, scusate, Iridium, Krios. e Icalos. Fine, allora, siamo pronti? Sì, sì, sì. Allora, io scelgo, um, questa qua. Vai. 3, 2, 1. Giada, sei pronta oh, a perdere come sempre? No, uh, no non penso proprio... Ogni Gormiti Show è una nuova perdita. Questo mi provato. piace un sacco. Io allora, andiamo per, per con calma. Io ho trovato Lord Helios. Io ho trovato Seskel. Lord Elios contro Seskel, eh, non è proprio il massimo. Eh, ma è eh, forte, per, è per, forte anche lui. Allora. il piccolo Seskil. Sulla carta che numero hai? Io il numero 8. Il numero 9 Giada, è un Lord. Mm -hmm. È ovvio. E sotto il piede, cara Giada, sai che i Lord hanno i numeri più alti sotto il piede rispetto agli sotto altri Sotto il al piede amici? il numero 100.000, io. Sì, sì, io il numero 200.000, dai, di la verità. Il numero 1. Guarda un po'. Dai, facciamola finita. Il numero 7... Giada, vinco, Un pre stop. Non ci vuole un genio capito. Vabbè, dai, eh, andiamo avanti che c'è un amico che ci aspetta. Sempre così fai. Ciao, Ciao Zeno! Zeno! Ciao! Ma come stai? Bene. Oh, anche noi stiamo molto bene. Ma sei contento di essere qui al Gormiti Show? Sì. Oh. Ma noi sappiamo che sei un super fan, che guardi tantissimo il gormiti show e anche i gormiti, vero? Sì! Eh. ma e invece qual è il tuo gormita preferito tra quelli che hai lì? Il titano degli ah. elementi, guarda un po' chi c'è qua dietro. Guarda un po', ce l'abbiamo anche noi in versione gigantesca, hai visto? Questo quanto è grande? Ah, hai visto, era anche acceso. Anciso. E del gormiti show cosa ti piace? Cioè, quando tu guardi il Gormiti Show, sul telefonino, in televisione Quando fate oh, le, battaglie. le battaglie! Ah, le battaglie gormitiche! Anche a me piacciono tanto le battaglie, Giada! Per... Ma tu per chi tipi di solito? Per me o per lui? Per Johnny o per Giada? Per tutti e sì. due! Ah, ah vero, è stato bravo, grazie! Va bene, sì. va bene ma vuoi dire qualcos'altro? Vuoi raccontarci qualcos'altro? Vuoi sal salutarci? Voi, voglio salutare i miei amici! Ok. Allora mandiamo un grandissimo saluto ai tuoi amici allora che ti stanno guardando. Ciao. Amore, ha salutato gli amici. E allora i noi, amici. Ci, noi ci salutiamo così, Abbra ci abbracciamo. Allora apri le braccia, bravissimo, adesso stringi forte e così ci abbracciamo virtualmente. Ok. E ti mandiamo un mega bacione. Ciao. e ci salutiamo ciao Zeno ciao ciao, ciao, ciao. grazie a te ciao. Gianni il momento in cui parliamo con i nostri amici è sempre emozionante giusto e partecipare Giada è molto semplice basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni ma adesso è arrivato un altro momento Gianni sì quello della bacheca Gormitica. Gormitica. Allora, ci sono arrivati foto e disegni sì. Iniziamo con Andrea Vai. Il piccolo Andrea ci scrive Ciao, sono Andrea, ho 5 anni e sono di Genova Vi seguo sempre e non perdo mai una puntata perché siete i miei preferiti Grazie Oggi la mia nonna mi ha comprato due gormiti e ho trovato il mio preferito Alfa Lord Triton e Harry Kane mi piacerebbe tantissimo poter partecipare al vostro show insieme a voi. Vi mando un grande bacione e vi invio la fate i miei gormiti. Ma, guarda che super collezione! Che Beh, ha. puoi partecipare con noi, basta andare su gormitishow.com. Esatto, noi ti aspettiamo. Wow, che bello! Brava anche la nonna che ti ha regalato queste due gormita. Bellissime. Hai una brava nonna esatto. <ride> e poi c'è scritto Lorenzo: ci ha mandato tre bellissimi disegni. Che belli che sono. Allora, intanto leggo la dedica. Ciao Gianni e Giada, sono Lorenzo, ho 7 anni e vi scrivo da Viterbo e vi seguo sempre. Ecco alcuni dei miei disegni fatti insieme al mio babbo Matteo. Saluto i miei amici Tommaso, Elena, Lorenzo, Ginevra, la mamma Giulia e i nonni Anto Antonietta, Giorgio e Michele Wow, miei <ride> amici, la famiglia, wow, bravo, bravo che hai salutato tutti Ma bellissimo che hai fatto i disegni insieme a papà Veramente, veramente, guarda, che belli Complimenti, ci siete stati bravissimi Mi piacciono proprio tanto, tanto, tanto Sì, e anche voi se volete mandare i vostri disegni allora. andate sempre sul sito gormitishow.com gormitishow Sempre quello, insomma. sempre quello Gianni, la puntata è finita È vero, cosa devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di youtube iscrivetevi al canale mettete tantissimi like, like. un saluto da johnny e giada ciao, ciao.